perché è importante genova 2001 perché è stato il punto di svolta nel senso che la repressione di stato c'è sempre stata ma nel 2001 hanno deciso che d'ora in poi non si può più protestare non hanno più sopportato Alcuna dimostrazione di dissenso. Qualche manifestazione di quelle quasi filo-governative, va bene. Ma qualsiasi corteo, qualsiasi gruppo che dica non siamo d'accordo, viene represso. Quello che stanno facendo in balsusa è assolutamente da stato non democratico da stato repressivo e questo la gente non lo sente non lo capisce e questo è il dramma abbiamo un giornalismo quello il, il grande giornalismo completamente sdraiato come un tappetino davanti a, a, al governo che non dice mai niente contro e che come si fa come si fa senza un'informazione democratica perfino negli stati uniti che secondo me non sono un esempio di democrazia ma perfino negli stati uniti ancora c'è un giornalismo che dichiara che mette in luce che denuncia Qui non c'è più, ci sono i piccoli giornali online, ma quello che fa l'opinione pubblica della grande maggior parte delle persone, ecco, quelli sono tutti sdraiati come tappetini davanti a Draghi e a tutti gli altri. Grazie.